Lo chiedo al basso di farsi posto tra un piano forte e un salto traverso. che torna che torna che torna Quando poi si farà notte, un violoncello a nulla emergerà. Che cosa importa per quelle botte che ci hanno dato nuova libertà e imparo a Considerare ogni persona nel ruolo unico che ha, e prendo un don, un organetto, un sax, un giradischio e un garico. Yeah. Je voulais vous dire. vu qu'il y a des bouts danser, si vous pas besoin de.